La blu eh no perché crescerà il leader e visto che lontano da noi ci la da lontano dalla lo commissione che ti userò come copertina del video cosa ti userò come copertina del video qua ecco davanti eh oh, no ah, eh, allora non si è spara Chris. la gente che basta Ecco, Dio! Palla sulle auto! È Chris. Come Cristo? Dove Cristo? Ciao, come Chris! Chris. Chris. Okay. Okay. ok. Ah, no, ho colpi. Ah, ho finito i colpi. Vogliamo? Uh... Oh, snif! Uh. Spinnacoli. Dai dai, dai, dai, dai, dai. Da Marco, se scendi, vai. Se vai a pinnacoli, tanto ci vai solo te. Ti, dai! Tutti vanno a boschetto. T'è eh, sì. oh. il piccone del pomponi? Ah vergognoso, vergognoso. Ok? Oh. <ride> il puffone, dai a me Eh appunto C'è mm. qualcosa ah. da dire al pompone? Cosa fai? <ride> Asciam, oh. perdere va vita, allora, è visto un botto. Ci sono un po' di persone, leggermente. Io direi, sto avvistando dei bot. Porca vacca, di Chris. No, sì. allora senti mi Hai la mia casa è qui. Salve, signor Tacos. allora via uno. Salve, signor Tacos. Eeeh, quattro città. E allora, ca'. Allora. era un po' confuso questo. Era confuso. abbastanza. Cristiano? Oh, guarda. guarda. Beh, aspetta, non posso attimo però ti do le armi le vedi eh ricardo per usare no tranquilla madre ti do okay. si pusha ho rubato ma oh, va, che chi Ok. ok no no tielo te lo scintillano non lo vuoi uh -huh. no ho già fatto oh no no no cosa no no no oh. Yeee. Yee, sta, no. Come tre? Sì, sono. Uno è morto. L'altro okay. me l'hai rubato. E l'ultimo sta scappando! Piccolo me! Come okay. sei morto? Ah salve! L'ultimo dietro là, l'ultimo dietro là. Morto. Adesso se si rianima in due si fa più velocemente. Lo so. No, te. Don't do you do. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta aspetta, dai aspetta no, no, no, no, no, no, no, no, ehi adesso è spuntato adesso vale. vale. non mi scappi che non mi hai Andrea adesso Andrea. Yeah. Ah, yeah. no, è adesso è adesso è adesso adesso è adesso adesso è adesso eeeh okay. eh, vado lì con i pompon aiuto aiuto andiamo a caverna cos'è? voglio un pollo lo devo avere ora lo devo avere ora. no stavo scivolando giù Ma non prendere i polli poverini! No, Mi serve, ah, <ride> che corro quanto noi? No, no. okay. Andrea, vieni con me! Ciao Marco! Vieni, da me, vieni Chris, vieni anche tu! qui Colo! No no no! no. Ma rubato il pollo. Il pollo non c'è più. Hai ucciso il pollo! Tu hai rubato il pollo. Tu hai ucciso il pollo! Eh ma tu me l'hai rubato! Hai ucciso un pollo? Tu mi hai. Sono assassino. Hai il pollo. Tu mi hai rubato il pollo. C'è il termico. E tre scildini. Vado a riprendere un altro pollo perché sappo che ce n'era un altro. Altre due o tre. Eccolo! Pollo! Ciao pollo! preso. Quando eh, stai volo lì col pollo, ti dice Pa pa pa mi <ride> allora, capito, non che non c'è più. qui Allora, aspetta che prendo quei colpi. Quelle... L'impulso li là, aspetta aspetta, dai che sono dentro la safe. Vai. Spari a pinnacoli. Andrami, vedi. Dove sei? Oh corona. Andrami vedi. Andrami, vedi. si Andra, sì. Osservami attentamente. Ci sì, sto osservando. Sì. Sei entrato in orbita. Più o meno. Ciao ma Auto, oh, ciao. Oh ah, c'è una, c'è una Dove? Ahlo Allo Ah, ah. ah non qui Ah loot passa avanza Dice <ride> Oh. Cosa è quello là? Un cecchino. Un taglio mm. blu. Andrà se non mi stai... Oddio oh, no! Eh Gente! Gente, gente! Ah no le guarda no la mia arma no no Sefa, no no no sul dirigibile, no andate no no no sul dirigibile! Eh, e... Aspetta. E per via. Andate... Salite tutti. no no no no no no no no no no no no no andrea dove sei? dove vai? c'è gente da andrea come c'è gente da andrea? arrivo Cairo no bravo che sali no c'è Marco vieni qua e eh, allora vi decidete sali salite attenzione che è salito è salito Chi sono è che è su che salito. sali Quello Cairo seguiva ti... Cairo eh, da me da me da me eh, non dico. Dammi sta, sta giù, eh niente. Eh, ah, Vogliamo curare oh, per, oh, oh, oh, per la safe. Vai, dai. Su di qua. Oh. No. Eh, seguitemi qui me. Seguita me. Di qua. Ui! la viva, Valve Wow, non lo so. Strano, vuol dire che Leo non è partito. Ai, sta lì. Lei son. è sempre viva. stai lì. Son. Non muore mai lei. Anche quando se in inloppi. <ride> oh, mi spara la Zron. Eh, oh. eh solo preso la... il lato. Oi, oi, oi, oi. Ehi, oi, oi, oi. oi, oi, oi. oi, <totiposanile> Robbaru. Robbaru, baru, baru, baru. Robbaru, baru, baru, baru. Robbaru, baru, baru, baru. Robbaru, baru, baru. Robbaru, baru, baru. Robbaru, baru, baru. Eh ma andrà a fare killer intanto. Ecco. Eh? No. Faturo. Ah, Andrei ma c'è gente. Sono eh? con la prova. Push up. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, è andato andato, andato è andato la slon mannaglia la slon a borba prende la coroncina è eh, un'altra coroncina lì ah, si sa mai allora ci avete scassato yeah. slon di merda Eh, ora Guarda, no, fingami, da... fingami un furgone. Eh, qua oppure c'è uno della Slow, ma non No, solo della Slow. No. Via via via via via via via via dove dove solo qua Chris dove? Forza Kylo, nasci rinasci dove dove dove interno, interno. Vai. Sì, Sono Arrivo. tornato, sono tornato. Fing. Ah, ti già riavviato? Sì. Sì. Nasce, no, oh, okay. rinasce, scè. Sì, sì. Hai risorto. Ritorno dalle ceneri, sì, non mi ho spingato. Vieni Kaio lo, tof, lo No! <ride> Niente dall'altra parte. Dove sono io? No, va, arrivo Ah, ma è qua. Ah, ma sono due. Sono Sono due. Sono due. Sono due. Sono due. Ora due. Sono Vai ah, vai, è morto Ne ho due qua Ora arrivo. Ora arrivo Oh sopra, sopra, sopra Kaido. Sei Vai Vai. Io, io, io vado da... Ho un problema qua, ho un problema qua Sto eh, arrivando io... Sto arrivando Ci sono? due oh, che cazzo sono? Sto molto uno. uno uno sta arrivando Senti i passi di uno. Ok. Ora vedo. Dunque non lo vedo. Ah, ecco. Ah, dalle in fondo, dalle in fondo. là. E anche da dietro. dietro. Sì. Eh, sopra, sopra, sono sopra. Ah, da sopra. Eh. Cioè... Abbattete il troppo. Ah, non lo so